tutti! Ma funziona il microfono? Se te lo tengo smorza no ah, Ma eh, allora funziona? Non ho neanche il programma aperto Ah, però adesso usiamo quello un attimo dai Comunque, infatti possiamo anche chiuderlo Ok Eh, se che per questo si sente bene diciamo. Che marca Sono della Omen È quello che fa anche il PC fa tutto. Sì Beh, perché vuole che vuole là tanto comunque per adesso non è uso mio no. comunque adesso siamo qua sul mio canale e siamo sui 106 iscritti aggiornato a l... per una settimana fa perché poi è una settimana che non ho più guardato comunque abbiamo un più un bel top dei video ho fatto sì. Questo qua è quello che ho buttato fuori recentemente, questo qui. Come si è concluso il, la Skyblock? La Skyblock si è conclusa, che siamo riusciti a finire. <ride> Però non si è visto. Però non si è visto perché <ride> <ride> ho avuto problemi. Comunque è finita bene, poi mi sono suicidato per chiudere il tutto. Mi sono lanciato di sotto con tutta la roba più preziosa ah. e abbiamo chiuso lì. Comunque... Poi uh, vi faccio vedere una roba, questo possiamo chiuderlo. Qui abbiamo, aspetta che mi è passato di là. Abbiamo 1, 2 basta. E 3. Che io sappia che possiamo entrare in multiplayer, questo qua sinceramente non ho ancora guardato. Perché le, le, le, spiegami perché hai preso Watch Dogs 2 così perché <ride> sì. fino, zio, anche lì è zio a che ride roba a casa eh tranquilli vabbè infatti è GTA GTA perché è puro scazzo cioè non, non fai niente vai in giro scassi scassi la gente è puro scasso nel senso scassi, scassi, scassi, scassi tutto si scassi anche la gente comunque praticamente cosa è successo visto che siamo arrivati ai 100 iscritti adesso siamo a 106 Adesso faremo apparire da qualche parte il concorso. Il concorso, tipo, qua. Là dietro. <ride> Là dietro di lui faremo apparire il concorso. E dove chi vincerà verrà ospite in una delle tre serie, che poi ci metteremo d'accordo, comunque potrete decidere la serie che volete. Se volete fare Minecraft su The Forest oppure GTA Per PC ovviamente perché sulla Play non si può connettere E mi fate sapere quale volete E ci organizziamo per aprire l'online e il server in caso di Minecraft Andiamo a trovare un bel serverino Il multiplayer, questo lo mettendo da parte perché devo ancora fare le prove ufficiali E comunque questi tre qua vi assicuro che funzionano quindi sceglietevi quale dei tre volete. GTA. Noi consigliamo Minecraft. Minecraft perché si può fare in, cioè, eh, qualcosa di più bello insomma, per costruire qualcosa insieme. Sì, esatto, facciamo qualcosa insieme poi magari lo mettiamo su un server online, lo carichiamo online proprio in modo che tutti possano accedervi. Sto provando adesso ad entrare nella RedCraft, quindi che è un server veramente fighissimo Appena arriviamo a, appena arrivo ai, 100, ai 500 iscritti, posso entrare nella RedCraft come membro partecipante ufficiale e quindi posso avere accesso a tutti i database del server, a tutte quelle cose lì e quindi probabilmente puoi entrare davvero... Eh, cosa? Ci entrerai, è vero? Questa puoi già entrare? Ne? Volendo fare domanda domande di iscrizione puoi già entrare Ma non c'entra nel canale del Minecraft Vabbè, non, non, è non come... si sa mai Non puoi avere Non si sa mai Comunque, eh, niente eh, Fatemi sapere quale volete Poi noi vi contatteremo Faremo uscire il nome del vincitore sotto nella Nei commenti Commenti, sì o o fa oppure facciamo un video a parte come programma Ma come fa estrarre il vincitore come vincitore noi estraiamo con vediamo se l'avevamo già salvato mm, mm, mm, mm, mm. no <ride> mi pare di no che era comunque forse si sì, eccolo qua lo facciamo adesso in diretta Vediamo se funziona Beh. Ah eh arrivo nei rinforzi. Ecco poi ditemi no. Grazie Ve rinforzo ancora Grazie mille Grazie È arrivato Toi. il salame al cioccolato Yeee yeah! Questo è già un 10 Comunque proviamo a vedere come funziona questa storia qua Storie. Tu l'hai già fatto? Sì. Quindi vediamo un attimo come funziona Lo facciamo adesso a sto punto Dai, estraiamo adesso gli iscritti E vediamo Come farà Mi eh, metta il link di un tuo sito di un tuo, di un tuo video Allora andiamo a pescare Un mio video Che video facciamo? Direi Doviamo Ok. Il video con più commenti. Il video con più commenti. Vediamo un attimo questo. Non mi ricordo. Era. 24... <ride> 3. Questo qua con 9 commenti, dai. A eh me posso vincere solo io. <ride> sì, dai. No, allora, comunque poi... non abbiamo tanti, sinceramente, tanti commenti. Forse sì. qua... Sì, Ti chiedi in questo video qua? E... Comunque... E... E... 4 commenti solo, vabbè. Sì. Niente, comunque, questi qua sui video voi dovete... Come vedete, facciamo vedere, noi inseriremo qua il numero... Il... L'URL, il codice eh, eh. inseriremo il video appunto. Poi premeremo questo tasto magico qua e ci, in teoria ci usciranno tutti. Non so come funziona, raga. Non ho mai usato lui, è lui che l'ha usato. È lui che spaccia canali su YouTube. <ride> canali. Ti, ti genera un commento a caso sotto uno dei tuoi video, perfetto. Quindi prova, tipo, cerca un tuo video a caso. Allora, prendiamo, che ne so, questo, no, prendiamo quello da 9. Facciamo un esempio. Zitto, perché non si sente l'audio? What fear? Fiction? What fiction bug? Vabbè, se non... Si sente adesso. Comunque, eh, noi prendiamo la urla di, di, per esempio, questo video e gli diciamo così poi dire prima del tastino magico numero di commentatori 113. quindi adesso cosa dovrebbe succedere B. va bene comunque cercheremo di risolvere il argolino ah, ecco su su ricerca arancione, inizia la lotteria, scegli un vincitore facendo clic sul pulsante start Dov'è start? Where is start inizio, Acco lì, inizio lì. Ah, ok, qua. Tic e... scegli un altro vincitore per scegli più. vabbè. Vediamo cosa succede. Tut tum tum tum tum tum Visto? A caso proprio fatalità <ride> lui, eh. <ride> Le prime erano uscite di una farfalla. Quindi funziona così. Voi lasciate scritti sotto l'ultimo video che ho pubblicato, che è stato il secondo. Che visto. Ciao. Sì. Lasciate sotto questo video il commento. Voglio, eh, cosa lasciamo? Eh, hashtag partecipo al concorso. Hashtag, coppa, come voglio, fai? voglio partecipare. Voglio partecipare, voglio vincere il concorso Lasciate un commento, poi noi estrarremo i vincitori Il vincitore. Il vincitore o i vincitori In caso comunque uno dopo non possa abbiamo le riserve Come al calcio <ride> Per esempio premendo qua Noi gli diciamo un altro vincitore Vediamo cosa succede C'è qua che ha nella macchina No non ce l'ho qua ma ero... Dove le messe perché? Eh, no, perché guarda che hai il coso e il voto è in macchina sì lo so questo, lo so prima è uscito un altro vincitore quello gli sarà la riserva comunque funziona così e noi saremo l'urla di questo video che uscirà adesso è già uscito comunque e, e il vincitore poi lo segneremo e, in un video a parte quindi wow. lasciate scritto sotto voglio partecipare, partecipo, voglio vincere, voglio entrare in questo server, punto così, e vediamo chi sarà il vincitore. Wow. Nel giro di massimo, se riusciamo a organizzarci un paio di settimane, uscirà il video con l'ospite. Quindi ragazzi, via con i commenti. Che come. commentate da adesso quindi questo funzionerà così e niente per questo video è tutto vi ricordo di commentare per vincere il concorso iscrivervi fare iscrivere ai vostri amici e dirgli di commentare se vogliono ovviamente vincere il concorso anche loro e arriva ragazzi è la fisana si sì, puoi sistemare dopo grazie Sì, adesso però io vado a letto Sì, ciao buonanotte arrivederci la puerta! ok commentate iscrivetevi lasciate dei like e condividete tutto